oggi voglio realizzare una scatola rotonda per questo tutorial ci servirà del cartone, colla a caldo, raffia ed un pezzo di stoffa per prima cosa ho ritagliato una sagoma circolare il mio diametro era di 37 cm ho ritagliato una sagoma per eh, il lato del cesto, lunga come la circonferenza che si calcola 2 pi greco raggio, eh, il raggio era quindi 18,5 per 2 per eh, pi greco che è un valore fisso che è 3,14, nel mio caso è 116,2 cm e l'altezza è circa 10. Arrotondo eh, il lato del, del mio cesto con qualcosa di tondo in modo da aiutarmi a dargli la forma circolare. E lo fisso, fisso le due estremità con dello scotch da pacchi. Adesso vado a ah, incollare la raffia, partendo dal centro del, della scatola, tutto in giro in giro con la colla calda. struttura del cesto, ora lo andiamo a foderare per l'interno, per cui mi serve un pezzo di tessuto. Allora, io devo misurare la, il diametro della mia base, che è di 37 centimetri, che mi servirà per fare il cerchio della fodera l'altezza è 10 cm, più arrivo a 15 perché lo voglio mandare fino dall'altra parte ora calcoliamo la lunghezza della striscia che farà il bordo che è 120 cm, guardate 120 tenendo conto che all'interno è un po' di meno però io ho bisogno dei margini di cucitura per cui 120 va bene quindi io creerò una lunga striscia di 1,20 m x 15-16 cm più un cerchio per la base della mia fodera eh, il diametro è, eh, abbiamo detto 36, per cui il raggio è 18 per cui semplicemente io piego il tessuto in quattro 1 2 3 vedete, in quattro metto uno spillo fare un cerchio, penarello da soffa e metro. Allora, 18 centimetri dal, dal centro, io l'avevo già segnato, per cui mi viene così. Al centro 18 centimetri tutto in giro questo è un tessuto piegato in quattro per cui ho fatto un quarto del mio della mia base circolare ora andando a tagliare mi tengo un po' di più per i margini di cucitura mezzo centimetro in più Questa è la mia base. Simpatica, vero? Andrà qui. E ora ho bisogno del lato, della fodera, che è la mia striscia di 120 cm. Allora. Io non ce l'avevo da 120, per cui ne ho fatte due. Ora devo unirle, quindi faccio una cucitura qua. 120 diviso 2 fa 60, per cui io mi tengo, se qui è la cucitura di un centimetro, calcolo 60, che arriva qua. Per cui 60 è qui, 60 è qui. qui adesso io faccio due cuciture ho creato il mio anello di tessuto che sarà al lato e qui abbiamo un cerchio allora, io adesso devo cucire l'anello sul margine del cerchio siccome questo è un po' più abbondante rispetto alla circonferenza io faccio questo lavoro qua segno faccio quattro segni sulla circonferenza per dividerla in quattro e la stessa cosa faccio sul mio cerchio in tessuto evito di mettere dove ci sono le cuciture nel, nel segno del quarto quindi un quarto qui Qua. un altro segno del quarto qui e l'altro segno è qua sì, questo pennarello è da stoffa per cui va via con l'acqua e non usare pennarelli che sono poi che dopo non spariscono per cui prendo gli spilli dunque siccome questo sarà davanti così e così allora prima fisso i miei 4 su 4 simbolo sul secondo quarto qui abbiamo l'altro quarto adesso a seconda di come vi sentite più sicure o mettete ancora un po' di spilli e imbastite oppure solo con gli spilli andate a cucire con la macchina io metto alcuni spilli ancora e poi vado direttamente a cucire stare attenti a molleggiare quel po' di tessuto in più ho cucito il, il fondo al lato e mi ritrovo in questa situazione qui la proviamo sul cesto Ora adesso, vedete, ho fatto abbastanza per fare una piega mi sono tenuta un po' più abbondante, poco eh, per poter fare la piega a lato Ora mi resta che fare un piccolo bordino per concludere il mio lavoro per cui tolgo di nuovo la fodera il bordino io faccio di un centimetro uno due risvolti così. mezzo centimetro verso il dentro e poi di nuovo e faccio metto uno spillo e imbastisco faccio di mezzo centimetro e giro mezzo centimetro e giro questo è un tessuto di cotone per cui non si muove è molto semplice da fare adesso faccio questo lavoro per tutto il mio bordo e passo a cucire Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, arrivederci alla prossima da un 2 3 Ricreo.